Ma che cos'è una ROM? Una ROM è semplicemente una interfaccia grafica dove far girare pro le proprie applicazioni Infatti gli smartphone possiedono molteplici ROM Come per esempio Xiaomi possiede la MIUI Il mio Google Pixel possiede la Pixel Che tutti sono basati su Android Però ognuno possiede una ROM Ovviamente le ROM possono, possono variare Ma cosa succede se noi montiamo? una rom di un altro smartphone dentro un altro smartphone è un po' un macello lo capisco però se noi andiamo per esempio a prendere uno Xiaomi avrà la sua MIUI quindi quando questa viene modificata e inserita un'altra rom come per esempio una Pixel questo diventa più performante quindi molto più veloce molto più longevo e molto più scattante quindi eh, questo è il motivo per cui io faccio questo, oggi questo video per farvi capire che questi smartphone possono essere modificati in maniera del tutto legale perché prima di, tu, prima di ogni cosa, che, quello che dobbiamo andare a fare è andare eh, a sbloccare l'OEM sarebbe andare a sbloccare il sistema che il MIUI ti permette di fare quindi noi adesso a questo punto abbiamo due smartphone uno è un Pocophone, l'altro è un vecchio mi 9T Pro che era davvero un gran telefono, questo qui ed è, lo è tuttora perché adesso monta la pixel, ma ve lo faccio do vedere dopo. Andiamo a sbloccarli. Quindi, come possiamo fare per andare a sbloccare l'OEM, allora vi faccio vedere, venite con me. Allora, prima di ogni cosa vi faccio vedere subito che questo è già sbloccato, ve lo dico subito. Però, quello che dovete andare a fare è prendere il vostro eh, Xiaomi, se possedete uno Xiaomi. Andiamo sul sistema di qualsiasi telefono perché se noi andiamo, abbassiamo la tendina e andiamo sulle opzioni noi ci ritroveremo tante impostazioni. Noi dobbiamo andare nel sistema, scendere e trovare numero della build, numero build. Se voi non lo trovate basta andare in impostazioni, qua sopra c'è la barra e scrivete numero build ok quando appare vi faccio vedere bene quando appare cliccate e vi porterà a dove si trova quindi ten, cliccate più volte più volte sul numero build vi apparirà ora siete diventati uno sviluppatore opzioni sviluppatore attivate quindi quello che dobbiamo fare è tornare indietro tornare indietro andare sempre nella barra e andare a cercare opzioni sviluppatore a questo caso io ce l'ho qua ok. diamo opzioni sviluppatore e adesso quello che dobbiamo fare è scendere un po' più giù e andare a cercare qua in mezzo sblocco OEM io in questo caso non ce l'ho perché è già sbloccato quando andrete a cercare lo sblocco OEM, lo attivate accedete con il vostro account della MIUI con il vostro numero di telefono e mail e così avete richiesto lo sblocco Dopodiché, dobbiamo passare sul computer io ovviamente vi lascerò tutto in descrizione perché qua ci sono vari, vari file da dover scaricare allora prima di ogni cosa vi dovete eh, scaricare la Mi Flash Unlock che sarebbe questa qua quindi andiamo su tasto destro eseguiamo come amministratore ci apparirà subito questa schermata facciamo agri e qui mettiamo la stessa mail o numero di telefono con la password che abbiamo selezionato nel nostro, nel nostro smartphone con cui abbiamo collegato l'account dopo che avete cliccato oem voi dovrete eh, dovrete crearvi l'account oppure inserire il vostro account della, della MUI dopodiché potete continuare Bene, lo so che è un processo molto delicato e complesso, ma se voi seguite attentamente le istruzioni eh, riuscirete a fare questo sblocco. Se voi avete uno smartphone vecchio che volete eh, ringiovanire, farlo diventare un medio gamma performante, allora questo è un buon sistema. Quindi vi faccio vedere subito come funziona perché questa sarà un'esperienza pazzesca allora vi faccio vedere il mio vecchio telefono Xiaomi. adesso vabbè non guardate questo è solo per attaccare ma il mio Mi 9T Pro che era un gran telefono e lo è tuttora andiamo ad accenderlo adesso vabbè è vuoto ma non fa nulla ci ho messo due cosette se noi andiamo come vedete è tutto funzionante andiamo nelle impostazioni scendiamo vedete come come scattante, come, come telefono come è diventato veramente performante noi adesso andiamo ad aprire anche la fotocamera e anche la fotocamera e risulta molto molto performante se noi andiamo a fare una prova di apertura delle applicazioni possiamo andare, non lo so, adesso su Google apriamo Google, facciamo, scrolliamo entriamo no grazie, no grazie Torniamo indietro, proviamo un altro un video, sì, perfetto, andiamo, eh, è proprio, proprio vuoto questo telefono adesso, andiamo su YouTube, scrolliamo, vedete come carica tutto benissimo, e se andiamo a notare nelle impostazioni, posso andare nel sistema e vedere il suo sistema aggiornamento sistema che ha addirittura android 13 che è l'ultimo proprio a parte che qua ho un aggiornamento da fare quindi ci sono gli aggiornamenti ma se andiamo a vedere anche l'altro il nostro il nostro poco phone come vedete andiamo qua ho fatto 1 2 3 4 andiamo ok perfetto come vedete è ulteriormente performante e questa è, è la cosa magnifica adesso non è collegato il google quindi non vi può far vedere però se noi andiamo su sulle applicazioni andiamo su a cercare adesso vabbè la connessione internet è spenta lo andiamo a collegare subito perfetto andiamo a provare ok tutto gira che è una bellezza andiamo a vedere qualche applicativo andiamo entriamo su google eh, andiamo sul file, vedete è scattante, come vedete tutto funzionante, bello scattante e abbiamo rianimato re uno smartphone che con la suo, col suo sistema non andava più avanti e anzi questo qui aveva un problema, il, non prendeva più segnale, cambiandogli il, il sistema, cambiandogli la rom, adesso funziona tutto. Perfetto, che dire, con questi smartphone modificati possiamo dire che è tutto, voi ovviamente lasciate un mi piace qui sotto e accendete la campanella qui perché così avete una notifica che è uscito un mio video e sostenetemi, iscrivetevi al canale che è molto importante perché ho notato che molti di voi non si iscrivono, guardano i video ma non si iscrivono è semplicemente un pulsantino, non è nulla di che però quel pulsantino aiuta me nel portare più contenuti a potervi aiutare molto di più con la tecnologia magari farò un video che non sapendolo potrà aiutarvi e quindi sarà molto importante accendere la campanella così avete solo una piccola notifica che è uscita il mio video ovviamente seguitemi per i prossimi video e rimanete sintonizzati e ci vediamo al prossimo video Ciao